Alla fine con una mediazione della Federazione Internazionale la situazione si sbloccò e Diego fu ingaggiato dal Siviglia che allora era allenato da Bilardo, il commissario tecnico argentino dell'86 e del 90. Quel giorno, quel giorno di settembre del 92, in cui Maradona ritornò a essere un calciatore che poteva scendere in campo, io ero a Siviglia con un operatore al mio fianco. La sua fu una confessione lunga, inusitata e piena di rivelazioni. Più di tutto mi colpì una frase. Io meritavo rispetto perché avevo regalato allegria alla mia gente. Oh, no, abito suerte, già, vero? No, signor, <cl�> allora, te <crisis>